buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi vi parlo dei cavolfiori mi mancava questo video sulla playlist e sono giusto giusto in tempo a farlo adesso vi spiego il perché eccoci sul canale allora il cavolfiore appartiene alla famiglia delle crucifere esattamente come il broccolo che vi ho fatto vedere l'altra volta è uno degli ortaggi più amati e più coltivati negli orti italiani però bisogna fare attenzione perché è delicato sotto alcuni aspetti allora partiamo dall'inizio siamo a dicembre per quanto riguarda il clima di dove vivo io siamo arrivati alla fine infatti questi li devo raccogliere tutti perché si stanno rovinando allora facciamo un passo indietro semina del cavolfiore da aprile a settembre, tolti i due mesi più caldi, insomma, si possono cominciare a seminare vanno poi messe a dimora 40 giorni dopo la semina circa il freddo fa danni su una pianta del genere e adesso ve li mostro del cavolfiore si mangia la parte centrale questa inflorescenza che si chiama corimbo è one shot una volta tagliato basta non c'è più niente da mangiare a parte le foglie più tenere queste si possono mettere nelle zuppe quindi arrivati a questo punto si taglia l'inflorescenza si cucina nei mille modi che solo noi italiani sappiamo fare e il ciclo vitale della pianta è terminato mi sposto e vediamo un attimino il terreno ecco mi sono spostato perché vi parlo del terreno e vi parlo di alcuni aspetti negativi di questo ortaggio allora il terreno deve essere sempre sciolto e molto ben concimato quindi nel momento in cui si mette dimora la piantina si deve mettere dello stalatico pellettato dell'humus lombrico teme ristagni idrici e teme anche ovviamente le pozzanghere d'acqua non vanno bene nell'uno nell'altra il terreno deve essere sempre umido ora naturalmente siamo a dicembre qui volente o l'umidità notturna, continua a bagnare il terreno. Io è da ottobre che non gli do acqua. Ho l'irrigazione a goccia, perché questi sono i cassoni che utilizzo anche d'estate per la coltivazione no dig. Quindi poi farò un distinguo sulla coltivazione normale e la coltivazione no dig. Bisogna fare attenzione alle erbe infestanti, qui ne ho poche, ma eh, ovviamente se si mette subito dopo l'estate queste vengono su, quindi bisogna prevedere la sarchiatura o la pacciamatura in questo caso non ho messo niente perché ho comprato le piantine le ho messe a settembre e uno dei vantaggi della coltivazione Dig è che ho pochissimi infestanti quindi io qui il terreno veramente non, non l'ho lavorato eh. qui sulla destra abbiamo un cavolfiore che è giunto al limite cosa succede sono due nemici principali del cavolfiore prima che vada raccolto a tutti i costi come in questo caso qui le gelate notturne e la mancanza d'acqua qui abbiamo un problema di gelate notturne il dicembre è stato abbastanza freddo abbiamo avuto qualche notte in cui è scesa sotto zero la temperatura e se notate la parte superiore, le inflorescenze, mi avvicino, mi avvicino su questo. Le inflorescenze si sono rovinate, si stanno cominciando a separare, si sono un po' ingiallite, hanno fatto una sorta di crosticina sopra. Questo è segno che ormai questo è andato, si è irrimediabilmente rovinato. Ora io lo raccolgo. E lo cucino lo stesso ma questo è il limite proprio ne ho un altro dopo vi faccio vedere una foto l'ho raccolto per farvelo vedere dove ormai i fiori si sono separati io personalmente quelli li butto qua siamo invece proprio al limite al limite questo è lo stadio prima di questo quindi adesso devo raccogliere questi 7-8 cavolfiori che mi sono rimasti e poi devo cucinarli se fate una coltivazione normale tradizionale il sesto di impianto è di circa 50 cm da una pianta all'altra Qui, come vi dicevo, io seguo la metodologia no dig, quindi senza scavo, ho dei cassoni solo di compost, quindi posso tenerli un pochino più vicini senza nessun tipo di problema. Io non ho rispettato, se vedete, i 50 cm di distanza. Arrivati a questo stadio di maturazione, questo è piccolo, vedete, e rimarrà piccolo, non crescerà più, quindi anche questo lo devo raccogliere. Ah, Ecco, qua dietro ho proprio il prototipo di quello che succede con le gelate. Guardate qui, vedete? se riesco a toglierlo vi mostro la differenza tra i due quello di sinistra è da buttare quello di destra siamo al limite devo raccoglierlo adesso per quanto riguarda la coltivazione no dig quell'operazione che ho fatto io di tirarlo fuori dal terreno è sbagliata le radici vanno lasciate nel terreno che marciranno e daranno poi di nuovo nuova sostanza organica al terreno io l'ho tolto solo per farvi vedere un attimino com'è quando lo si trapianta in autunno è importante non bagnare le foglie per evitare malattie fungine. Si può dare una mano di poltiglia bordolese in via preventiva per evitare poi attacchi funginei, ma io qui avevo dato il tristi prodotti, bentonite, caolino e tannino di castagno, ho fatto due trattamenti e non ho avuto alcun tipo di attacco. Il pericolo reale di questa coltura è la cavolaia, farfalline bianche con un puntino sulle ali, un puntino scuro, depositano le uova e mangiano tutto. Ora le foglie che vedete in questo momento mangiucchiate sono state le lumache, la cavolaia l'ho debellata, ecco infatti guardate, neanche farla apposta eccola qui vedete la lumachina la cavolaia si debella con il bacillus turigensis che io personalmente non ho mai utilizzato mi prometto di farlo il prossimo anno e io l'ho tenuta a bada quest'anno con un prodotto a base di piretro non è il massimo sono andato giù un po pesante lo ammetto però ho salvato la coltivazione per le lumache invece si può usare il ferramol vi lascio qui in segua impressione la copertina del video che avevo fatto sul ferramol è una sostanza a base di fosfato ferrico attira le lumache e le fa morire non è nocivo per gli altri animali per questo lo utilizzo una volta tagliata la la parte superiore quella che mangiamo rimane questo le foglie che sono ancora belle io le do alle galline mentre nel momento che come vi dicevo seguo la metodologia no dig il gambo che è molto robusto lo taglio alla radice alla base, questo lo butto via nell'umido e il resto della radice fittonante la lascio nel terreno. Riprende poi il ciclo vitale perché viene poi consumata dai microrganismi che abbiamo nel terreno. Anche per i cavolfiori ci sono varie qualità, sia come colore, sia come tempi di maturazione, però dovete sempre fare attenzione, eh, che belli questi, a miseria non li avevo visti, però bisogna sempre fare attenzione appunto al periodo in cui nella propria zona si hanno le gelate e bisogna andare a ritroso nel mio caso io le gelate pensavo di averle in gennaio invece le ho avute dicembre questi per fortuna erano quelli precoci quindi sono riuscito a farli maturare in tempo e adesso è il tempo di tagliare ma quelli che avevo preso un pochino più tardivi ad esempio come quello piccolo vi ho fatto vedere prima, o questo qua che vedete che ancora è ancora in fase di maturazione, piccolino. Se continuano le gelate questo non cresce più e si rovina. Ora dal momento che le previsioni indicano il ritorno del bel tempo, queste le posso lasciare e provare a farli maturare ma se vedo che si rovino non li devo raccogliere bene ci tenevo a fare questo video perché il cavolfiore non può mancare nel nostro orto si può cucinare in mille modi diversi quando lo si cucina lascia un odore di zolfo un po sgradevole in cucina è soltanto perché lui all'interno contiene dello zolfo che poi viene fuori mentre lo si cucina lo si può utilizzare in mille modi diversi lessato fatto al forno con la besciamella noi ci facciamo la pasta con questo pasta e acciughe quindi cavolfiore e acciughe magari con orecchietto e cavatelli insomma la fantasia per utilizzarlo in cucina non ci manca di sicuro a noi italiani vista l'umidità che c'è in questo periodo dell'anno e visto che io non uso prodotti chimici ecco questo il rischio che, vedete, ci sono delle lumache queste piano piano mangeranno le foglie ma se l'attacco non è intensivo come in questo periodo dell'anno le lascio lì quelle che vedo le sposto se no per il resto non divento matto bene è tutto per questo video spero che vi sia stato utile se non l'avete mai coltivato coltivate il cavolfiore perché vedrete che vi darà molta soddisfazione fate solo attenzione come dicevo alle gelate e alla mancanza di acqua siamo arrivati ai saluti vi ringrazio per essere stati con me anche oggi lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con i vostri amici se hanno la passione di coltivare l'orto troverete un bel approfondimento anche sul blog dove magari Do delle nozioni in più perché qui io vado a braccio, magari me ne sono scordato. <ride> Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.